Impariamo insieme le storie dei profeti. Adamo pace su di lui. Allah disse agli angeli. Creerò un uomo che sarà un vicario sulla terra, e su cui mi adorerà. Gli angeli si stupirono perché avevano visto che i jin si erano comportati male sulla terra. E dissero. Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il sangue, mentre noi ti glorifichiamo lodandoti e ti santifichiamo? Disse Allah. Io conosco ciò che voi non conoscete. Così Allah ordinò agli angeli di portargli tutti i tipi di terra e plasmò Adamo pace su di lui. Dopo aver creato Adamo pace su di lui, Allah gli insegnò i nomi di tutte le cose. Quindi le presentò agli angeli e li chiese, ditemi i loro nomi. Se siete veritieri, gli angeli risposero, Gloria a te. Non conosciamo se non quello che tu ci hai insegnato. In verità tu sei il saggio, il sapiente. Allora Allah si rivolse ad Adamo pace su di lui, e disse, O oh Adamo, informali sui nomi di tutte le cose. Dopo che Adamo li ebbe informati sui nomi, Allah disse, Non vi avevo forse detto che conosco il segreto dei cieli e della terra? e che conosco ciò che manifestate e ciò che nascondete. Se ti è piaciuto il contenuto, segui Islam in italiano sui social.